Però un'introduzione, poi la parola al professor Spaggiari sulla tecnologia e poi il, professor, il dottor Allegrini sulla parte clinica. Aspetta che metto prima... a mettere prima... Eh, mi metto in evidenza per tutti, non sono bello però, abbiate pazienza. Eh, tanto adesso vi faccio vedere le slides. Eh. Allora, benvenuti. Innanzitutto eh, con questa presentazione eh, della tecnologia S Drive, di quello che possiamo fare con questa tecnologia. Ehm, ne, ne approfitto un po', di, ma anche per presentarvi la nostra importante scuola di alta formazione che partirà a ottobre, la quale vi, eh, vi permetterà insomma, di acquisire quelle nozioni eh, sull'utilizzo ottimale eh, di questo straordinario strumento che è la tecnologia S-Drive. È un percorso che siamo già al quinto anno, eh, quindi ogni anno viene... Eh, migliorata e sempre più centrata sulla parte clinica, che è quella che penso che interessa più, interessi più di tutti con i maggiori esperti eh, a livello nazionale e internazionale. Eh, non abbiamo corretto ancora il comitato scientifico, ma come sapete c'è il professor Spaggiari, c'è eh, Luigi Montano, Insomma, abbiamo un comitato scientifico abbastanza importante. Voglio dedicare questa serata, se mi permettete, a questo grande eh, maestro uomo eh, che purtroppo ci ha lasciato due giorni fa. Uno dei più grandi e straordinari medici che io abbia mai conosciuto nella mia vita, uno dei più grandi clinici, e quindi due parole, bisogna dirle, eh, questo è il messaggio che io ho scritto per lui, proprio che l'umanità ha perso uno dei più grandi, se non il più grande medico, uomo, clinico e maestro che sia mai esistito. Lui ha, ha scoperto i reali rischi congeniti, linea materna, dalla nascita, era capace con la percussione ascoltata dallo stomaco di capire i reali rischi congeniti e, e quindi voglio appunto ricordarlo insieme a voi, domani ci saranno, insomma, il, ci sarà il funerale a, a Riva Trigoso alle 10.30. Lui diceva sempre, siamo nell'era dei lunispeti e nella medicina serva dell'economia. Ancora devo trovare qualcuno che mi provi il contrario. Parliamo questa sera di qualcosa di importante che si lega a questa straordinaria persona. Eh, quello che lui diceva era, fino a quando il discorso non cadrà sui mitocondri, sulla loro importanza in fisiologia e patologia, sulla terapia mitocondriale, con efficaci istangio protettori, cardiovascolare, diabete, cancro, continueranno. A essere epidemie in aumento e poi parlava della terapia ristrutturante mitocondriale che se qualcuno è interessato mh, farà per me un onore poter condividere questa sua eh, direi questo dono che ho fatto all'umanità per ri riprogrammare ristrutturare i mitocondri allora parliamo eh, entriamo nell'argomento perché che per me è una, una serata abbastanza emozionante, eh, aver perso un, un, un grande uomo, un grande amico, un grande medico. Eh, parliamo della storia di Sewell Bain. Sewell Bang nasce da un grandissimo uomo, eh, anche lui insomma, ha la sua età, è un ragazzino come Pier Giorgio Spaggiari, che eh, tanti anni fa ha avuto in dono da, da degli amici tedeschi questa eh, tecnologia che ha messo eh, a disposizione su tanti, tanti prodotti, finché eh, voleva donare al, al, all'umanità qualcosa di interessante. Cosa ha fatto? Eh, insomma una persona che sta molto bene, ha voluto donare quello che lui ha avuto dalla vita eh, adottando 30 bambini nella sua casa. Lui adesso vive in Malesia e nella sua casa ha detto come faccio a dare da mangiare a 30 bambini? Cosa gli do? Con, eh, poi si di questi bambini da tutte le parti del mondo. Insomma, con l'amicizia che aveva con medici, nutrizionisti e eh, la, la possibilità di avere questa tecnologia di provarla, lui ha iniziato proprio a, a creare questa bobina, che tra l'altro è una bobina che è stata studiata con la tecnologia Tesla russa, quindi è stata messa la tecnologia della lettura è tedesca, della biorisonanza, mentre lo spettro è tedesco. Eh, russo scusa eh, hanno iniziato a lavorare a questa tecnologia i, nutri i, nutri i nutrizionisti hanno creato una base nutrizionale per evidenziare i dati questi dati di risonanza venivano rispediti pensate ai tempi eh, via fax via email insomma quindi ci volevano pensate 12 giorni per notificare le informazioni quindi lui ha, loro hanno messo un, veramente hanno eh, impiegato anni per arrivare a leggere tutte le frequenze e, che, e, e le sostanze per creare poi gli algoritmi. Poi arrivavano, vedete, via email con, come numeri e nel 2001 hanno iniziato, eh, e hanno adottato questi bambini e hanno iniziato a provare, a testare, eh, questa tecnologia. Pensate che sono voluti dieci anni per metterla a punto. Pensate che lavoro immenso e gli investimenti che avuto, hanno fatto su questa tecnologia. Nel 2014 l'hanno lanciata come prova in Australia e in Spagna, nel 2016 è stato lanciato eh, in, altre, in altre nazioni, finché nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscerla, perché era in 56 paesi nel mondo, adesso è in 70 paesi nel mondo, e nel 2018 poi sono nati altri report che poi vediamo dopo. Quindi report che poi hanno la possibilità di mappare i vari fattori, comunque poi lo vedremo. In Tutto il mondo, tutte le certificazioni, qui naturalmente sono sul nostro sito di riferimento sdriveitalia.it, e questi sono tutti certificati, quindi per qualcuno vuole prendere qualche informazione. Adesso 70 paesi nel mondo, 12 lingue, cliniche, palestre, nutrizionisti, medici, addirittura nel mondo veterinario, perché c'è il test anche per cani e gatti, eh? in tutte le lingue. Allora, la premessa è questa. La domanda sorge assolutamente spontanea. Se è vero questo concetto, cioè l'epigenetica condiziona o no la salute di intere generazioni, gli studi, gli studi stanno andando in questo senso. Non faccio mai una, una, una slide con i testi, ma qui ne vale veramente la pena. Perché cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche i fattori epigenetici danneggino le cellule, la qualità della vita e la salute delle intere generazioni? Fumano le, i vostri pazienti, bevono, mangiano male, uh, vivono in un ambiente inquinato? Eh, sicuramente sì. Hanno delle carenze nutrizionali, ma sappiamo quali sono le carenze nutrizionali di cui hanno bisogno? O dobbiamo parlare solo di vitamina D, omega 3 e vitamina C? Eh, hanno una sensibilità alimentare, ma non quella dell'intolleranza alimentare, quella delle allergie. No, una sensibilità. Una incompatibilità con certe sostanze, magari, di quegli alimenti che mangiano? Hanno problemi del sistema immunitario, cardiocircolatorio, gas intestinale? Hanno reali rischi congeniti? Cioè c'è un problema di disfunzione mitocondriale? C'è una carenza di ossigeno? Una infiammazione silente? C'è un problema legato alla modulazione redox e al sistema antiossidante? Quali vitamine, aminoacidi, acidi grassi essenziali e minerali hanno bisogno le persone? Beh, penso che questa tecnologia possa veramente fare la differenza. Amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, perché la vita è urgente perché non si sa se domani ci siamo, eh? oggi ci siamo, domani eh? Abbiamo, sappiamo che non si sa. Ognuno fa tutti gli scongiuri che vuole, ma la vita è questa. Il DNA non è il tuo destino perché, perché sappiamo che il 2% il 10% alcuni dicono è il DNA, ma il 90% è sicuramente epigenetica. Quindi gli studi ormai stanno dimostrando che è tutta epigenetica, mitocondro, DNA mitocondriale, ambiente dove si vive, emozioni, Pnei. Ok, queste cose le abbiamo racchiuse, pensate già in questo libro nel 2015 pubblicato da Edra. Dove abbiamo parlato insieme ad altri 20 medici, la modulazione fisiologica d'ossigeno on demand. Un bel libro interessante. Allora, se è vero che la nostra salute e il benessere dipendono dall'insieme di tutti questi fattori, che conoscete benissimo: alimentazione, ambiente, stile di vita, stato emotivo, eccetera, l'ossigeno provoca un problema interessante, perché la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi stress sedativo, lo stress ossidativo, infiammazione. Spesso questo è molto subdolo e si parla di infiammazione di in basso grado, infiammazione silente. Eh. Poi tutto il discorso è legato ai fattori, dall'aria che respiriamo a, al movimento, alla postura, cose che conoscete benissimo, però c'è un problema, che questi fattori non sono più quelli di 100-200 anni fa. L'ambiente in cui viviamo è stato non cambiato, è stato rivoluzionato. Ci hanno confinato eh, addirittura nelle case negli ultimi due anni, come sapete, e non penso che eh, l'area delle case sia sana, è più inquinata che all'esterno, perché in casa non piove, perché in casa permangono le sostanze chimiche dei detersivi disinfettanti, perché c'è un forte impatto ambientale da campi elettromagnetici, wifi sempre attaccati, eccetera, eccetera. Non c'è il sole in casa. Eh? Quindi è un problema. Non si parla dei danni da campi elettromagnetici, non si parla abbastanza. Poi Giorgio magari se vorrà ci darà il suo parere anche su questo, ma non se ne parla. Non si parla di quanto questo impatto veramente importante della luce, il sole e la luna. Non se ne parla più, sembra che sei uno stregone quando parli de, di luce, sole e luna. Oh e poi l'apnei che conoscete bene. Fatta questa premessa, la memoria nei geni, genetica e epigenetica, dobbiamo riferirci all'ambiente, alla stress e all'eredità. Quindi dobbiamo incominciare, come dice il professor Michele Morganti, a parlare che il DNA non scrive il tuo destino. Dobbiamo incominciare a parlare di cellule invece che di organi e apparati, quello dopo, ma la salute delle cellule, alcuni dicono 30 milioni, 50 milioni facciamo che sono veramente tante, dobbiamo lavorare soprattutto alle cellule, perché dalle cellule si sviluppano le varie malattie, a seconda dell'ambiente dove si trovano. Ma la cellula funziona alla stessa maniera, poi si differenzierà in un organo apparato, ma il funzionamento è sempre quello. Mitocondrio, DNA mitocondriale, no? l'equilibrio degli acidi grassi essenziale, la barriera citoplasma. Allora come funzionano cellule? Sempre nella stessa maniera. Ha bisogno di energia, lo vedremo con il professor con grande Spaggiari. Energia, il grande eh, Stagnaro diceva informazione, energia, materia. Il sangue porta informazione, energia, materia. Però noi comunque, rimanendo semplici, mangiamo per estrarre l'idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno. Cosa mangiamo e cosa respiriamo si salvi chi può. Sfido chiunque a respirare aria pulita oggi in questo mondo, in Italia soprattutto. 200 terre dei fuochi, Milano è al terzo posto mondiale di inquinamento e sappiamo che le terre dei fuochi sono ancora da bonificare, conosciute. Più Pensate a quelle che non conosciamo. Pensate ai 98.000 siti di amianto da bonificare, 6.000 morti all'anno solo per amianto. Pensate cosa stiamo facendo. Non c'è il tempo adesso di fare tutto il corso, come dice anche Giorgio, di fare una lezione di fisica, in questo caso di entrare, è solo una presentazione. Quindi pensate a questi argomenti tutti poi approfonditi nella scuola di alta formazione dai medici. naturalmente. Io faccio... Un, uh, semplicemente un, un indice delle, degli argomenti. Però va da sé che la carenza di ossigeno è un grosso problema da risolvere. Se io vi faccio rimanere dieci minuti senza respirare, voi dite ma io non ce la faccio, muori, muori prima. E perché non pensiamo prima di pensare alla dieta, al, al, a bere, pensiamo al corretto apporto di ossigeno a livello cellulare, ma anche al fatto che la cellula le consumi. Meno l'ossigeno che noi gli diamo. E se c'è una disfunzione mitocondriale e un'infiammazione silente, quindi quell'ossigeno non consumato si trasforma in radicale libero. E poi da lì abbiamo bisogno di un buon apporto di un sistema antiossidante che funzioni. Ma e me viviamo in un mondo inquinato. Se vi faccio la domanda: quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento, voi cosa mi dite? Ebbene, stai parlando tu? Sì, ma lo so, eh, sono cose. Sì, continuiamo a saperlo ma a fare finta di niente, come quelli che sanno che il fumo sul pacchetto di sigaretta c'è scritto ti fa venire il cancro e lo cambiano, dice dammi quello che mi fa venire il l'ictus, no? Cioè, siamo veramente ormai fuori dal mondo su queste, su queste cose. Sì, la Coca-Cola fa male, sì, ma a me piace. Ah, vabbè. Capite come ragioniamo? Ragioniamo che, che, che siamo nella, nella ruota dei cricetti se vi chiedo cosa fate voi per risolvere l'inquinamento, voi medici, per voi stessi e per i vostri pazienti, assolutamente niente. Perché l'inquinamento, purtroppo, possiamo solo limitare i danni, rafforzare il nostro sistema immunitario. Questo è un grosso problema da risolvere. Noi viviamo... Anzi, ci hanno donato un mondo straordinario, un universo meraviglioso, questa stella straordinaria che è l'unica casa che abbiamo, eh, che se noi lo paragoniamo a un acquario dove dovrebbero vivere i pesci, eh? e in salute col giusto apporto di ossigeno il mangiare per i pesci, noi invece cosa facciamo? In questo acquario paragonabile alla, ai pesciolini e alle nostre cellule, noi Qui, in questo acquario, versiamo Coca-Cola, Nutella, zucchero, pesticidi, conservanti, additivi alimentari, di tutto e di più. Sì o no? E questo è quello che accade. E questo è quello che accade. Allora, siete d'accordo con me che oggi abbiamo bisogno di qualcosa che possa aiutare in fase di a naturalmente insieme a tutto il resto, a migliorare e conoscere quale sostanze stanno danneggiando la salute del, dei vostri pazienti e sapere quali nutrienti magari quelle, quella persona ha bisogno. Non prendi la vitamina tanto che ti fa bene, oppure non la prendere che non ti serve. No, abbiamo bisogno di sapere anche l'azione, la sinergia, l'antagonismo sul nostro metabolismo, perché ogni vitamina ha le sue funzioni, ha i sintomi di carenza e ha le sue fonti. Se no cosa mangiamo a fare? E lo stesso i minerali. Ma ancora più importante di questo test straordinario è conoscere cosa stia veramente danneggiando da un punto di vista ambientale questa persona, quale sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni, i metalli tossici non c'è bisogno di sapere se è intossicato da alluminio mercurio eccetera poi ci arrivo anche perché c'è il, il minerale antagonista I metalli tossici sono quelli cadmio mercurio cadolino no? piombo e poi c'è l'effetto l'effetto cumulativo tra stress attività fisica incongrua e ritmi sono ormai a pezzi dove poi noi dovremmo proteggere l'invecchiamento, invecchiare è un privilegio. Sappiamo che prima o poi ce ne andiamo, c'è game over, ma invecchiare di qualità è importantissimo. Ma cosa stiamo facendo per questo? Ci sono anziani che assumono 14 farmaci al giorno, al giorno che sono magari costretti alla bombola di ossigeno, infermi a letto, che non riescono a fare una rampa di scale non è vecchiaia, eh. Poi la vita è, sana, è sacra, però è un problema. E a livello emozionale come stiamo gestendo le emozioni? Pure le emozioni sono universali. Guardate che bello l'emozione della felicità che sprizza da tutti i pori, ci accendiamo quando siamo felici. Sicuramente conoscere, quindi avere a disposizione questi indicatori dei fattori epigenetici che vedete in, in questo grafico tutti questi fattori che S-Drive riesce a mappare dagli antiossidanti, sfide ambientali, indicatori di, di resistenza, acidi grassi essenziali, eccetera, eccetera, è fondamentale per la salute delle persone, per migliorare l'analisi. Per dare dei consigli mirati, personalizzati, ecco che le informazioni epigenetiche permettono proprio la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza. Perché? Perché tutto vibra. E questo naturalmente ce lo dirà il grande prof. Quindi siamo in equilibrio nutrizionale, ambientale, psicofisico, emozionale o cerchiamo solo quello nutrizionale, fondamentale, certo. Possiamo far scegliere uno stile di vita migliore ai pazienti, ai vostri pazienti, come fate a fargli cambiare città, lavoro e casa? Un po' difficile. Eppure l'impatto ambientale sta sprogrammando la vita di intere generazioni. Vogliamo parlare delle terre dei fuochi, i bambini che stanno nascendo malati, le madri sempre più malate che trasmettono quindi un segnale sbagliato e quindi mettono al mondo bambini malati. Dobbiamo lavorare su capire e conoscere quello che sti, sta danneggiando, ma non facendo delle analisi per vedere il danno che ha fatto l'inquinamento. Dovremmo evitare l'inquinamento, poi fare anche il resto, ma dovremmo anche incominciare a lavorare sul prevenire i danni. Incominciare a lavorare eh, su un'importante un possibilità che abbiamo di nutrire in maniera ottimale perché, come vedete, la ricerca ha dimostrato proprio che è un modello di genoma che interagisce con i fattori di stress fino a livello embrionale. Quindi noi sprogrammiamo la vita già a livello embrionale. Questo è un articolo molto bello. Poi ritmi sono vegli. l'ambiente dove facciamo crescere e dove dormiamo e viviamo e lavoriamo noi. Guardate se questa... È vita. Gli ultimi dati del Ministero, 4 su 10 muoiono di infarto ictus e aumentano le malattie neurogenerative, la terosclerosi, i disturbi metabolici, cancro, soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni, perché le madri sono sempre malate, l'ambiente è sempre più inquinato, c'è sempre una disfunzione mitocondriale, ipossia e con causa epigenetica. La terosclerosi è una malattia epigenetica e questo è il giornale italiano della terosclerosi. Il, L'epigenetica e il rischio cardiovascolare in età pediatrica è un problema ormai, una pandemia, dove non ci occupiamo più della rimetilazione del DNA, della perdita dei gruppi metili, della carenza di, di B12, della carenza di metionina, dell'essalosimetionina, della B6, eccetera, eccetera. E guardate, qui ormai questo... è un progetto importante, inquinamento atmosferico, effetti sui marcatori epigenetici. Questo, la metilazione del DNA ed esposizione a inquinamento atmosferico nei primi mille giorni di vita. E qui si parla chiaramente di dati ormai chiari dove si lavora con il danno sull'accorciamento sull dei telomeri. Ma se questo è vero, non è che abbiamo bisogno del test Epigenetico della modifica del micro dell'mRNA per vedere che il fumo fa male, il fumo ti modifica. No, io devo lavorare a scopo preventivo prima che ci sia un danno a livello di metilazione. E oggi c'è la possibilità di lavorare a scopo preventivo anche sull'omocisteina, magari capire se c'è un problema di MTHFR, perché poi dopo, alla fine, andiamo a approfondire con qualsiasi altro esame. Non è che questo esame esclude o sostituisce. Questo è un supporto. Ma senza di questo io dico, come fai a capirlo? Lo vedi quando è troppo tardi. Come ci dice la, il premio Nobel alla medicina, 253 articoli scientifici, questa grande scienziata, Elizabeth Blackburn, cosa ha fa? fatto? Ha scritto anche un libro, La scienza che allunga la vita, meraviglioso questo libro, ci dice, attenzione, stress cronico, la depressione, stress prenatale... Trauma dei bambini, l'abuso, la bassa educazione, la, le carenze, l'inquinamento, il, il fumo, la dieta sbagliata, l'obesità. Accorciano i tenomeri già nella pancia della mamma e poi nella vita. Quindi dobbiamo incominciare a parlare di prevenzione nei primi mille anni di vita. No, ancora prima, nella salute dei padri e delle madri, prima del concepimento. E poi non solo nei primi mille giorni di vita, ma nei duemila giorni di vita, fino ai sette anni. Quindi lavorare sul sistema immunitario, rafforzarlo, non solo virus, ma tutti i fattori. E poi si parla oggi di metabolonica, sicuramente interessante per eh, prevenzione, prognosi, patologie multifattoriali. Faccio notare che è veramente importante, ma io qui lo vedo dopo. Cioè io vedo i metaboliti del danno causato da un errato stile di vita o dall'impatto ambientale. Quindi vedrò lo stress associativo vedrò le varie carenze, no? Io per poi far cosa? Guardate, sempre su questa meravigliosa diapositiva che mi dice tutto questo mi serve per produrre energia. Ah, interessante. In un mesenchima intossicato da inquinamento, inter con interferenze da campi elettromagnetici che mi danneggiano il DNA L'esame metabolomica, lo sappiamo, è importante, no? Metabolismo dei lipidi, delle cellule nervose, i carboidrati. Eh, ma cos'è che io poi riesco a capire? Qual è la causa? Qual è la concausa? Io qui ho un metabolita, ho un risultato di un'attivazione metabolica, sì, o di una modifica metabolica. Ma qual è la causa la concausa? È lo stress? È l'inquinamento? Sono delle carenze? Come faccio a saperlo? Posso poi usarlo, ma in maniera mirata, dopo. E io penso che è interessante questo, questo apporto, questo sistema, questo metodo, ma io devo parlare soprattutto di prevenzione, non di malattia. Perché malattia è una diagnosi spettamente medica. Ecco il discorso epigenetica di prevenire l'esposizione chimica ambientale che può influenzare il metabolismo, incominciare a riprogrammare l'informazione e creare cultura sul danno ambientale, sulle future generazioni, su salvare questi bambini, su evitare l'infertilità che sta, come dice il grande Luigi Montano, ormai dobbiamo fare presto. Nel 2030 si, si, già si parla di eh, percentuali di infertilità vicine al 70% 467 mila morti l'anno per inquinamento nel 2019 guardate qui tutte le tossine che compriamo e viviamo in un mondo malato pochi sanno che il fumo di una sigaretta inquina 15 volte più di una macchina diesel eppure le fonti sono ufficiali mi dicono sempre di portare riferimenti scientifici e lo sto facendo e qui è l'Istituto Tumori di Milano. E si continua a fumare. Abbiamo fumato per decenni, anzi, ah, ah, in luoghi chiusi, bambini in macchina. Pensate cosa abbiamo fatto di danni a noi, cosa ci hanno fatto. 140.000 sostanze chimiche, 370.000 morti per tumori, la concausa è sempre quella, è eh? l'Associazione Italiana Oncologia Medica esposizione a sostanze tossiche, stile di vita, alterazioni genetiche. Si parla poco di mitocondrio, DNA mitocondriale e corretta ossigenazione delle cellule. Ci arriveremo, nonostante i 3-4 premi in alla medicina. Vale, ci arriveremo. Fattori di rischio? Sono sempre i soliti. Agenti cancerogeni. Cioè, ma voi... Capite l'ipocrisia, l'assurdità di cui stiamo prendendo comunque coscienza, perché poi ci vuole la coscienza di tutte queste sostanze che comunque, penso in fase di anamnesi, se ne parla pochissimo. Chi è che ha... Se ne parla pochissimo. Per esempio... Si parla poco dell'impatto dei campi elettromagnetici, si parla pochissimo che stiamo bruciando il cervello dei nostri bambini. Il professor Marinelli ha scritto un libro wireless dove dice vietare il cellulare fino ai 14 anni, il cellulare crea dipendenza come lo zucchero e la droga. 300 riferimenti scientifici in questo libro wireless di, di Marinelli, di Fiorenzo Marinelli. Eppure però oggi il cellulare è diventato il babysitter per i bambini, ci fanno addormentare i bambini, inculla con la musichetta il babysitter ai ristoranti, danni provocati radiazioni elettromagnetiche, stiamo raggiungendo un picco di autismo incredibile, siamo a 1 su 39 in America, erano 1 su 1.500. E quindi poi parliamo che le persone sono un po' stanche, hanno un po' di mal di testa, e vorrei vedere. Eh. Perché facciamo crescere oggi i bambini lì? Dentro questa gabbia, con questo ping pong di, di frequenze che qualche danno penso che lo facciano, perché noi non siamo programmati per vivere un ambiente così. Siamo acqua e se si fa una lezione il professor Spaggiari sull'acqua, capiamo quanto l'acqua sia danneggiata da queste interferenze da campi elettromagnetici. Vedete microonde, televisione, computer, cellulari, distruggono le molecole dell'acqua e guardate questo è un documento ufficiale dell'istituto scusate dell'ISDE medici per l'ambiente pubblicato european se lo volete ce l'ho nel 2016 dove quello che io vi ho detto virus batteri traumi funghi pesticidi eccetera eccetera eccetera cosa fanno aumentano lo stress nitrosativo e ossidativo e danneggiano a livello mitocondriale ma se già c'è un danno già a livello mitocondriale silente o eh, dalla nascita, qui acceleriamo. Quindi questo trigger epigenetico aumenta. E infatti abbiamo 500.000 morti premature in Europa a causa dell'inquinamento. E continuiamo invece a, in televisione a guardare, eh, il, come si chiama? Il grande fratello VIP. E l'isola dai famosi, quello si crea cultura. E l'Italia è al primo posto. E infatti ancora, però ce lo dicono, la comparsa dei tumori contro l'epigenetica, però continuiamo a far finta di niente. Viene trasmessa alla terza, quarta, quinta generazione. Ci dice che tutto viene trasmesso a livello fetale e dall'allattamento. Ci dicono che i ragazzi ormai sono al 60% di infertilità. Documento ufficiale della CIRU, eh? Società Italiana di Riproduzione Umana, sono Luigi Montano, che oggi e domani sarà proprio a Roma a parlare di natalità e porterà i suoi dati. E abbiamo fatto uno studio anche con S Drive, con lui, su 450 bambini, ragazzi di 16 anni, dove abbiamo visto: si salvi chi può, siamo veramente. Eh, Disperati perché il, non c'è più mobilità a livello del liquido seminario è un problema. Allora, dovremmo lavorare non solo sui mille, ma dovremmo lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Cellule sane si programmano e si differenzia in maniera sana. Dovremmo parlare soprattutto sul regalo che tua madre non vorrebbe farti: distruttore di endocrine, sostanze chimiche, particolato di metalli pesanti. E la domanda che faccio è. Cosa fate voi professionisti oggi per capire in modo preventivo, predittivo, cosa sta, stia danneggiando la salute delle vostri pazienti, dei vostri pazienti? Qui sono tutti gli studi dei primi mille giorni dei danni a livello ambientale. Addirittura il Senato della Repubblica ci ha, ha confermato quello che vi dico. Questo documento, 193 pagine, lo potete scaricare del 2018. Si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenomia embriofetale con potenziali conseguenti negative e cariche dello sviluppo e manifestazioni di malattie dell'infanzia nel corso della vita e attraverso trasmissione transgenerazionale. Poi l'obesità si, si sprogramma e si programma già nella pancia della mamma perché ha origini epigenetiche e l'abbiamo importata dall'America che bevono Coca-Cola al posto dell'acqua, vediamo i bambini che nascono, soprattutto nelle zone meno ambienti. E guardate qui, quindi cosa vogliamo fare? Vaccinare il pesce o pulire la vasca? Ogni riferimento è puramente casuale. Quindi dobbiamo mangiare per produrre idrogeno e dobbiamo rimettere in moto la produzione di ATP a livello mitocondriale, perché è il DNA mitocondriale che decide la longevità. Come ci insegna anche il professor Cossarizza di Modena, e tutti i vari studi che ci dicono che i mitocondri sono implicati nelle malattie metaboliche, degenerative, invecchiamento, nei tumori, che ci serve la salute dei mitocondri per combattere l'inquinamento. Addirittura le malattie mitocondriali influenzano il microbiota. Questi studi importanti ci dicono che le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale, sia le malattie a esso correlate. Quindi la Fondazione Medicina Mitocondriale, ma anche il BESA, ci dice attenzione, ponete attenzione sulla salute dei vostri mitocondri e delle cellule che potrebbero essere collegate a tutte le malattie. Allora dobbiamo caricare i mitocondri, caricare le cellule, salvaguardare l'ambiente dove vive la cellula. Dei fattori che possono interferire con le nostre cellule, a cominciare dall'apporto di ossigeno, che ormai da 24 anni ho l'onore di di lavorare proprio sull'ossigenazione, perché, come Guiton insegna, qualunque sofferenza, stato e malattia nasce da una carenza di ossigeno a livello cellulare. Effetto barbu, lo conoscete, lo switch metabolico che poi induce all'infiammazione all quindi al tumore. Quindi lavorare su tutte le varie forme di possie, sull'ischemia di profusione, mantenere un livello ottimale di ossigeno. E da sempre noi proponiamo self-food, ma questa è un'altra storia, poi se avete voglia, in un altro seminario potremo, o presentazione potremmo parlare anche di tutti i lavori scientifici. Anzi, proprio il 27 e 28 di questo mese, per chi vuole, 26 27 e 28 maggio, ci sono due eventi molto importanti, il 27 con il professor Miceli e il professor Iorio, che parleranno proprio del della nutraceutica, nell'approccio clinico integrato. Quindi ognuno ha la sua verità. È chiaro che ognuno ha il suo modo eh, di curare, ha il suo, eh, ha il suo metodo. Eh, però io dico, è un problema grosso quello che abbiamo visto fino adesso. E se voi guardate questa fotografia, questa diapositiva, magari alcuni vedono cerchi, altri quadrati. Io dico che dobbiamo unire le forze mentre c'è un tavolo e incominciare a capire cosa possiamo fare tutti insieme per risolvere questi problemi. Lo faremo al congresso Mondia eh, internazionale il 9-10 settembre a Bologna, iscrivetevi, saranno due giorni veramente importanti e il 10 faremo il tributo a Sergio Stagnani. Quindi un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita. Sa, Abbiamo bisogno di una medicina preventiva, personalizzata predittiva, partecipativa. Non la medicina di pane, pizza, patate, eh, eh, eh. non quella, non quelle 4P, queste 4P. Eh, perché dobbiamo riprogrammare le cellule a livello epigenetico, rimodellare la cromatina in maniera corretta. E ce lo ridice l'AERC, ci dice l'epigenetica studia come l'età, l'esposizione ai fattori ambientali, tra cui agenti fisici e chimici, Dieta, di vita fisica, posso modificare l'espressione dei geni. Ma è tardi studiare che modifica. Lo so? Bene, cerco di evitare il problema di questi meccanismi. Ormai li conosciamo. Quindi ecco dei report personalizzati sul sistema immunitario, sullo eh, lo sport, sulla la medicina estetica sul benessere dei capelli, pelle e unghie. Quindi qui, in tutti questi report, ci dà quei consigli, che mh, cosa fare da lì a 90 giorni per riequilibrare, poi naturalmente col vostro metodo, supporto, e indirizzo professionale, per conoscere tutti questi fattori, per incominciare a lavorare sui sistemi. Vedete quante cose può dire S-Drive? metabolismo di zuccheri, metabolismo di acidi grassi, sintesi proteica, produzione di energia, il sistema ormonale, sistema adrenergico, il sistema immunitario, l'infiammazione del stress sedativo, l'equilibrio omicrobico intestinale, il gastrointestinale, la salute cerebrale, intestino, il muscolo scheletrico, il sistema cardiovascolare, detossificazione, sonno, emozioni, idratazione cellulare. Quanti sistemi oggi possono veramente dare in 12 minuti queste indicazioni utili per una, migliorare l'analisi. Certo, già parliamo di biofisica, ma già consigliate magari la risonanza magnetica o consigliate la, eh, la TAC. E questa è biofisica, questa è medicina quantistica, ce lo spiegherà il professor Spaggiari, L'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, questi armesi che utilizziamo dai cellulari. Perché? Perché tutto vibra. E se noi poi lo sentiremo parlare, conosciamo lo spettro, conosciamo la sostanza. Tutto vibra. E questa è la tecnologia s drive questo straordinario device dove si posizionano i capelli al centro della bobina, fa questa scansione, genera lo spettro di frequenza dall'ultravioletta all'infrarosso che poi in risonanza con, con le informazioni del bulbo, ci cattura tutte queste informazioni relative al capello, che come sapete è un importantissimo biomarker, in grado di archiviare tutte queste informazioni. Il capello è utilizzato per, le, per capire se una persona è esposta a sostanze chimiche, per capire se una persona fa uso di sostanze stupefacenti, se è, lavora in un ambiente inquinato. Addirittura vedete è anche entrato in un progetto molto importante follow-up 24 mesi, dal CISAS, dove si prendono i capelli proprio per capire quanto questi bambini siano esposti alle sostanze tossiche. Perché è un'antenna tra il microambiente interno e il macroambiente esterno, è un'antenna che ci permette di conoscere quello che sta accadendo dentro e le interferenze dall'esterno. Quindi pensate, la matrice extracellulare è l'elemento essenziale nello sviluppo di follicoli periferi. Quindi pensate quindi, tutto il discorso che torna, no? Matrice, salute della pelle, eccetera, eccetera. Perché considerare la mappatura epigenetica prima di eseguire uno specifico esame del sangue e dei tessuti? Per avere un indirizzo sulle priorità. La NASA utilizza già i capelli per la salute degli astronauti viene utilizzato il bulbo del capello per i disturbi psichiatrici, addirittura lo considerano il biomarker più affidabile per eh, lo stress, quindi per misurare il cortisolo, il più affidabile, più che i tamponi, il capello, perché archivia questi 90 giorni di informazioni, è l'USB del computer che pot potete scaricare tutte le informazioni il nostro corpo lo fa in maniera automatica. È un biomarker veramente importante. Poi questi dati mappati vengono inviati ad Hamburgo e viene fuori questa mappatura intelligente che, pensate, mappa oltre 800 marcatori chiave con delle priorità di intervento e dei consigli. Naturalmente tutti i certificati. FDA ci dice che questo strumento è utile per promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare, e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere. La diagnosi e la cura delle malattie sono di competenza di un medico di comprovata esperienza. Ma noi ci occupiamo di promuovere la buona salute e fare prevenzione. Report soprattutto non epigenetico. Report dei fattori epigenetici che è più corretto. Questi sono solo alcuni esempi della pagina 3 riassuntiva, poi siamo a vostra disposizione. Dove vedete, ci, da, ci dice già: questa persona ha bisogno di lavorare, togliere sostanze chimiche, di, di avere delle vitamine a supporto, di stare attenta ai campi magnetici, di avere degli acidi grassi essenziali, ha bisogno di minerali. È interessante. Ci sono varie cliniche, centri, addirittura il centro del Real Madrid, dove utilizzano l'S-Drive farmacie, insomma, atleti d'elite a livello mondiale. E queste sono le varie pagine che voi potete avere a disposizione nel report per migliorare e ottimizzare i vostri consigli, i vostri interventi. E, e vi, vi, vi lascio con questo messaggio importante. Questa è una review, ultima, molto recente, sulle biotecnologie quantistiche. Ho fatto una scoperta importante. Le tecnologie quantistiche sfruttano le leggi della fisica quantistica, chiaro. La recensione è scritta per essere accessibile a tutti, quindi se volete poi vi mando tutta la pubblicazione. Vi dice che le stime del mercato totale delle tecnologie quantistiche variano, ma sono generalmente nell'ordine di centinaia di miliardi di dollari. No, perché a volte sento parlare quello, sì, sono tutte cavolate, sì, ma dove volete andare? Lo sentivo dire sette anni fa. Si stimano che le applicazioni del quanto simulazioni della progettazione di piccole molecole, come catalizzatori, sviluppo di prodotti farmaceutici, avranno un mercato compreso tra i 200 e i 500 miliardi di dollari entro il 2035. Questo è, come vedete, un riferimento ufficiale dati ufficiali possibile impatto di queste tecnologie quantistiche include lo sviluppo di una migliore comprensione della biodinamica che è alla base dello sviluppo farmaceutico della funzione enzimatica del trasporto di energia fotosintetica, eccetera eccetera investimenti dell'azienda di in tecnologia quantistica è cresciuto quasi quattro volte nel 2012 adesso sta arrivando a 100 volte entro il decennio ricordo alcuni dico sempre che la Kodak è fallita, la Nokia è fallita e come si chiama quello blockbuster lì, quello che vendeva le cassette, che ha detto a Netflix che erano, non aveva tempo doveva vendere i dischi e è fallito anche lui. Perché? Perché follia è fare le stesse cose aspettandosi risultati diversi. Vi ricordo il nostro percorso di scuola di alta formazione il nostro sito a disposizione con tutte le, le informazioni. Eh, non vi faccio vedere l'intervista su Canale 5, tanto la trovate da tutte le parti, anche su YouTube. Eh, se volete me la chiedete, l'intervista che è fatta a Canale 5, Italia 1, Rete 4, proprio sulla tecnologia. Vi lascio con questo messaggio. Semplice. La vita senza amore non ha senso. Dobbiamo unire le forze. Grazie di cuore a tutti. È un privilegio poter condividere questa passione e entusiasmo nel portare avanti la vera prevenzione, l'informazione, il creare eh, quindi cultura e condividere questa entusiasmante possibilità di utilizzare uno strumento straordinario come S-Drive. Grazie veramente di cuore.